E salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi una scatola gigantesca ragazzi Che cosa sarà mai? Beh dal titolo penso che già l'avete visto Ma eh, vado a prendere gli attrezzi del mestiere E vediamo che cosa ci è arrivato È un nuovo monitor che quello che ho si è rotto quindi vediamo che cos'è è un samsung 24 pollici la marca è crg 50 dovrebbe avere eh, come frequenza di risposta 144 Hz. l'unica perché che dicono che eh, un gioco ma a noi ci interessa poco eh, ha una risposta di 4 millisecondi a noi interessa questo modello più per i montaggi video e anche per le varie qualità che possiamo vedere più limpido vari colori più intensi insomma l'abbiamo cercato anche per le offerte Amazon che ci sono state il Black Day Cosa che c'è ancora col cyber Cyber Monday lo apriamo va. vediamo qual è il lato di apertura All'interno della scatola troviamo i vari consumi questi sono i consumi 47 kW 32 W e li teniamo da parte qua ci stanno anche le varie spiegazioni per quanto riguarda il tasto non penso che adesso ci interessa un avanti non ventiamo nulla perché poi dobbiamo vedere ah, questo è il monitor no. all'interno della scatola Che cosa abbiamo nulla ah no ecco c'è la basetta che poi si attacca così e vari connettori no è un cavo HDMI con il caricatore del, tele, del, del, del monitor, con il disco di installazione. Insomma, vediamo tutto dopo, quando montiamo il tutto. Non, non si sente il peso della, del monitor sulle, sulle... cioè, in confronto a quell'altro, molto più leggero. Questa è la curvatura che ha. Non so se l'ha riuscita a vedere, ecco così, sì. Questa è la, è la curvatura. E niente. Andiamo a vedere come si monta il piedino. Ma penso che sia facile, facile. Eh? Poggiamo qua. Allora ragazzi, vi spiego subito. Praticamente questa va qua infilata qui ok? poi qui sotto c'è una vite questa vite va avvitata magari con un cacciavite che noi abbiamo magari nel senso giusto ok noi avvitiamo la vite che portiamo in sicurezza Ok, è stretto e poi semplice infiliamo questa parte qui al monitor. Così e il monitor magicamente si tiene. Questo è lo spazio che ricopre il monitor. Diciamo che il piedino è abbastanza inondante. Sì, quello sì, però penso che per tenere un peso del genere ce ne voglia. Una cosa che non noto è gli attacchi per attaccarlo al muro, perché no? Ci sarà un modo particolare per questo, lo scopriremo più avanti. Oppure proprio qua dentro ci sarà un modo per staccarlo, questa parte qua per staccarla e attaccarla successivamente. Eh, ragazzi, ho troppa fretta di provarlo, ci vediamo dopo. niente, questo è, è il monitor così com'è adesso dovrò un attimo sistemare alcune cosette nel video precedente avete visto il led dietro e niente la, la, la postazione sta prendendo forma ecco devo trovare il posto per questa e il posto per la cassa in sostanza piano piano bisogna un attimo capire cosa fare con questo il video è finito link in descrizione del, del nostro caro eh, come si monitor per quanto riguarda eh, le varie informazioni metterò anche eh, in descrizione le caratteristiche tecniche e, e niente di nuovo con questo il video è finito vi invito a iscrivervi al canale youtube facebook di basi musicali e di rimanere sempre in contatto con noi Ciao gente!